Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, non so se mi avete seguito, eh, l'altro giorno ho scoperto di avere degli afidi sulle zucchine, quindi c'è stato un richiamo delle formiche, le formiche le ho eliminate con, eh, con il precedente video, non so se l'avete visto, con un preparato di acqua e aceto al 50%, aceto di mele, e, e ho risolto per quanto concerne le formiche, sono rimasti gli afidi, allora... Questa mattina ho potato i pomodori, queste sono tutte le femminelle, è circa mezzo chilo di, di potatura. Lo metterò a bagno e a macerare in circa 2 litri 3 di acqua dopo averlo spezzettato. Questo è un macerato di pomodoro e serve per combattere gli affidi. Le dosi sono queste, la diluizione è 1 a 4, nel senso che se avete un chilo di potatura di pomodori mettete 4 litri di acqua. Io ho mezzo chilo e metto circa 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua, adesso a occhio siamo lì. Si fa macerare il tutto per tre giorni, si gira ogni tanto, quello che viene fuori poi si filtra, diluisce in altri 10 litri di acqua e poi si spruzza direttamente sulle piante. Va bene qualunque parte della pianta, dai eh. pomodori verdi che dovessero cadervi per terra, alle potature, piantine, dovesse togliere per sbaglio. Il principio attivo che fa da antiparassitario naturale è la solanina ed è contenuta nella parte verde delle foglie dei fusti e della pianta in generale non guardate le mie dita perché ho appena ripulito i pomodori quindi come ben sapete se non si usano i guanti le mani restano macchiate per un po' anzi poi dovremo vedere come togliere le macchie dalle mani non ha tempo di carenza ovviamente ed è ottimo anche per la cavolaia se vi ricordate l'anno scorso sono stato invaso dalla cavolaia ho risolto col, col piretro però quest'anno se riesco a usare un metodo un po' più naturale come questo si può dare come preventivo anche per evitare gli attacchi male non fa mi raccomando bisogna darlo sempre in ore serali lontano dal sole perché l'effetto lente del sole brucia le foglie e come sempre il mio consiglio, ma questo lo faccio anch'io per me è quello di provare su una pianta, attendere 24 ore, vedere i risultati soprattutto che non vi siano risultati negativi, effetti collaterali magari avete sbagliato a diluzione e poi se è tutto ok procedere col macerato e con l'irrorazione del macerato Ecco. comincerà a puzzare tra un po è normale perfetto adesso ogni giorno lo, lo, lo smuoverò fra tre giorni filtro diluisco in altri 10 litri di acqua e comincio a erorare le mie piante ci rivediamo fra qualche giorno sono trascorsi circa 5 giorni invece che 3 eh, questo è il macerato come si presenta adesso Adesso con una palettina togliamo la parte più solida, la potete buttare nell'orto, nel compost, dove volete, ci è rimasto ben poco, fa molto odore eh? quindi se siete sensibili vi consiglio una mascherina, qui sono all'aperto per fortuna non si sente molto c'è un po' di vento questo è puro come vi dicevo all'inizio del video va diluito 1 a 10 cioè un litro di prodotto puro 10 litri di acqua e questo si usa sulle piante direttamente contro gli affidi tra le altre cose ora quest'anno io per adesso ho fortuna perché affidi non ne ho visti però lo userò in modo preventivo ovviamente questo discorso vale per le altre piante non per le zucchine dove invece qualcosa ho visto l'attacco massiccio delle formiche che ho, che ho avuto, il grosso l'abbiamo eliminato, adesso questo dovremmo colarlo in qualche modo. Adesso vediamo con un po' di carta e un colino. Siamo sul set, ora che sono molto più vicino e sono a rifarlo dal vento c'è un odore che non si sta, ve lo dico così vi, vi preparate. Ho recuperato questa mattina da 4 litri a filtrarla con un, con un imbuto e un po di carta ci vorrà un po' vediamo cosa viene fuori e ci vuole pazienza molta pazienza troppa pazienza devo trovare un altro sistema ok questo sistema non funziona quindi ve lo sconsiglio di colino subito Un'altra cosa intanto tanto va svuotato ricordo che questo è il macerato di pomodori eh? l'ho ottenuto dalle femminelle, dalle potature ho messo circa mezzo, ho messo circa mezzo chilo di, di potature in due litri e mezzo, tre di acqua adesso più o meno la percentuale è 1 a 4, quindi con un chilo di potature, 4 litri di acqua adesso non è che dobbiamo fare farmacisti proprio precisi precisi importante non utilizzarlo puro questo perché sennò no facciamo danni e una volta chiuso col tappo si conserva anche per qualche settimana al buio come vi avevo detto sull'altro video quello dei, delle formiche ma qui vorrei ribadirlo perché è importante vi consiglio due cose, primo di fare il trattamento la sera, cioè quando il sole ormai è tramontato, altrimenti i raggi solari bruciano le foglie che sono bagnate dalla sostanza, proprio le bruciano, è successo. E l'altro è quello di provare prima su una pianta, aspettare 24 ore, vedere eventuali effetti indesiderati, se va tutto bene si può procedere col trattamento anche sulle altre. Queste due cortezze grossi danni non se ne fanno, allora, non vedo l'ora di finire perché c'è un odore nauseabondo, ok basta così. Adesso vediamo la diluizione, questo è il mio spruzzatore a 2 litri, ho messo circa un litro e mezzo d'acqua, dopo farò il livello, ora misuriamo su 2 litri il 10% 200 cc di prodotto. 200 cc di prodotto perfetto ora faccio il pieno miscelo e comincio a darlo sulle piante ne farò soltanto una perché mattino e non va bene come vi dicevo prima giusto per farvi vedere come come l'irrorazione poi farò il trattamento questa sera Prendo come riferimento la piantina più giovane che ho di, di zucchine. Mi dicevo, questa adesso non è, non è stata colpita. Però a livello preventivo lo faccio. Lo faccio adesso perché sono all'ombra. Tra un po' arriverà il sole e quindi ne metterò veramente poco di prodotto, giusto per farvi vedere. Gli afidi si nascondono anche sotto le foglie. Quindi noi dobbiamo arrivare su tutta la pianta. Così. ne basta poco. Questo è il trattamento con le potature dei pomodori, ovviamente lo si può mettere anche sui pomodori, su tutte le colture, non ha carenza, l'unica accortezza è di metterlo nelle ore serali e di fare una prova 24 ore prima. Il macerato delle, dei pomodori è ottimo anche per gli affidi sui cavoli, sui broccoli e quant'altro. Vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo, vi auguro una buona giornata.